Buongiorno a tutti, a me tocca il compito forse più fastidioso, cioè quello di andare sulle questioni giuridiche che eh, ovviamente sono sempre quelle che mettono i bastoni tra le ruote. No? La, la tecnologia ci dà sempre un sacco di possibilità, poi arriva il diritto a dire no, quella cosa non si può fare, quella cosa si può fare solo in un certo modo... Eh, già il relatore che ha parlato prima di me ha sollevato un po' di, di, di problemi, ovviamente di responsabilità, soprattutto quando abbiamo a che fare con soggetti minori, eh, mo, mo, molto minori, nel senso la scuola, delle, diciamo, scuola primaria, eh, under 14, under 13, perché a seconda anche poi delle piattaforme che si utilizzano alcune usano il parametro dei 13 anni come eh, riferimento per poter ritenere un soggetto, come dire, eh, sufficientemente responsabile per usarlo in autonomia, cosa anche lì molto molto discussa. Ad ogni modo oggi non, non riusciamo ad andare ad un livello di dettaglio così, eh, così avanzato. Io ho preparato una, come mi è stato richiesto, una presentazione sulla questione delle piattaforme della, della didattica a distanza o didattica digitale integrata o più genericamente didattica via internet, non so, troviamo un nome che, che possa andare bene per tutti. E, ehm, e quindi vi accompagnerò appunto nei, nei principi generali, sostanzialmente le mie slide sono divise in due parti, una parte con dei principi generali sulla privacy perché immagino che non tutti siano eh, informati e preparati perché chi non ha una, una, una forma mentis giuridica probabilmente non, non ha neanche piacere ad andarsi a vedere e a studiare alcune cose in autonomia, questa è l'occasione per per acquisire un minimo di infarinatura sui concetti generali appunto relativi alla privacy che sentiamo più e più volte nominare e richiamare. Oggi cercheremo di metterli a fuoco. Allora vediamo se le slide si dovrebbero girare. Ok, vi ho lasciato un po' di riferimenti miei della mia attività in rete avrei piacere se poi volete rimanere connessi con, eh, con, le mie, con i miei aggiornamenti che faccio abbastanza costantemente, quasi giorno per giorno su questi argomenti, la mia pagina Facebook è il posto migliore, su Facebook se, se mi cercate ricordatevi che trovate anche il mio profilo privato, invece questa che vi sto segnalando è la mia pagina pubblica, quella dove parlo di cose lavorative, c'è anche il blog, c'è Twitter per chi lo usa ancora, c'è LinkedIn, non l'ho messo però mi trovate su LinkedIn, ma soprattutto quello in basso, SlideShare, Slide una piattaforma in cui si condividono presentazioni slide, presentazioni slide e lì troverete anche queste stesse slide che sto proiettando le ho messe circa mezz'oretta fa quando eh, le ho diciamo, riviste chiuse eh, quindi chi volesse anche adesso, proprio mentre, mentre parlo, andarsene a scaricare e usarle per annotare, per, per far, prendere appunti, lo può fare eh, questo è il, il libro diciamo, più recente della mia produzione Infatti se mi vedete nella, nella locandina sono stato indicato come autore di eh, Software License e Data Governance che è appunto quest'ultima pubblicazione uscita a settembre dell'anno scorso, c'è un capitolo finale che appunto approfondisce il tema della data governance e della gestione dei dati lato privacy ed arriviamo appunto alla prima parte della, della, del, del mio excursus sulla privacy in ambito didattico e principalmente didattica a distanza. Um, intitolata genericamente privacy e trattamento dati principi generali no? così cerchiamo di capire da, davvero di cosa parliamo ad esempio iniziare a mettere a fuoco il concetto di privacy eh, viene spesso confuso con altre cose ad esempio con il concetto di sicurezza informatica ad esempio con il concetto di, di copyright che è un altro tema di cui mi occupo anzi è il tema, il tema classico di cui ho iniziato a occuparmi fin dai tempi della laurea eh, privacy invece riguarda la riservatezza cioè tutte le norme tutti gli, i, i le previsioni dell'ordinamento giuridico, quindi che possono avere radici nelle leggi o nelle sentenze, nella prassi, nei provvedimenti amministrativi, a tutela della sfera privata, cioè della riservatezza. Il diritto alla privacy, quindi, è il diritto ad avere una propria sfera privata in cui non ci sono invasioni, non ci sono intromissioni. Dal punto di vista della scienza giuridica, il primo a parlarne è stato questo giurista. È storico Louis Brandeis del 1900, 1890, scusate, quindi 130 anni fa circa, che ha parlato di the right to be let alone, cioè il diritto a essere lasciati da soli, a essere lasciati in pace, e in un articolo che si chiamava, si intitolava The Right to Privacy sulla Harvard Law Review, quindi una delle più importanti riviste scientifiche in ambito giuridico, ovviamente come potete capire parlando di Harvard stiamo parlando di un giurista statunitense, quindi con un approccio abbastanza diverso dal nostro, un ordinamento di common law rispetto al nostro che è un ordinamento di civil law, quindi eh, loro hanno appunto una, una percezione, una concezione del diritto diversa dalla nostra, però vedete che è la, il primo, è la prima occasione in cui nella scienza giuridica compare questa parola, questa, questa questo concetto della privacy come diritto di right to privacy. Vi ehm, dicevo che eh, spesso viene confusa, si, si tratta di privacy come se fosse un, un tutt'uno, un unicum con la sicurezza dei dati, in realtà non sono sinonimi, possono essere a volte a rovescio della stessa medaglia, però per essere pignoli e precisi, se diciamo privacy, stiamo parlando di un concetto più ampio che riguarda... Eh, che tocca la sfera più che altro giuridica e dei diritti della persona, della privatezza e della riservatezza. La sicurezza è ovviamente un concetto legato alla sfera tecnologica, cioè di privacy si poteva parlare anche nel 1890 quando la tecnologia informatica non esisteva, di sicurezza informatica ovviamente si parla degli ultimi 20-25 anni e quindi è un concetto più che altro legato alla sfera tecnologica ma che poi indirettamente visto che i sistemi informativi sono il luogo virtuale in cui si Conservano, si fanno passare i dati. Allora ha delle ripercussioni anche sulla privacy perché se un sistema informatico non è sicuro e i dati vengono, sfuggono, eh, potremmo dire, allora si pone anche un problema di privacy. Ok? Ecco la connessione, però non sono la stessa cosa. Infatti, proteggere, come dico nella slide, i dati significa anche proteggerli contro trattamenti illeciti, cioè trattamenti privi di base giuridica e non sorretti dal consenso o compiuti da soggetti non legittimati. Questi concetti li rivedremo adesso con calma. Eh, faccio sempre un test, quando parlo di privacy faccio un test, adesso dal vivo viene meglio però eh, non mi rispondete, è una domanda retorica, però mh, insomma, per vedere qual è il livello di consapevolezza lo faccio anche con gli studenti, a volte come persone che eh, io insegno all'università quindi ho un rapporto cioè studenti un po' più grandicelli che quindi hanno già la possibilità di avere un cellulare e, fare, e accettare termini d'uso e fare scelte autonomamente eh, però ecco è un discorso di consapevolezza a volte cioè sapere che l'aggeggio che abbiamo in mano fa delle cose e può fare delle cose eh, a seconda di come lo impostiamo a seconda di, di, di quel, del tipo di applicazione che scarichiamo, e via dicendo uso un esempio che è quello legato a Google Maps Google Maps immagino che sia un'applicazione che conoscono tutti, viene usata come navigatore per andare in giro in auto, in moto, in bicicletta, a piedi, e ha una funzione fantastica, quella della situazione del traffico in tempo reale. Io voglio sapere se per andare al Museo X che voglio visitare oggi, c'è un ingorgo e quindi devo partire mezz'ora prima per non arrivare in ritardo allora guardo e Google Maps mi dice chiaramente quanto ci, ci tem, in quanto tempo ci metti e, ed è vi assicuro se lo, lo sapete perché lo proverete lo userete anche voi molto preciso e quindi vuol dire che Google Maps sa in questo momento preciso in, nel tragitto di strada che io devo fare se c'è un ingorgo se c'è del traffico se c'è stato un incidente se hanno chiuso una strada e quindi Google Maps sa molto bene la situazione del traffico di tutto il pianeta. Come fa Google, il signor Google, a sapere questa cosa? E ci sono tre opzioni. Una, attraverso il monitoraggio costante fatto dai suoi satelliti, cioè Google ha un'infrastruttura un tecnologica satellitare che monitora tutte le strade di tutto il mondo e sa di preciso cosa succede. Google è un ente, insomma, abbastanza grosso, con le, con le spalle sufficientemente grandi per forse avere una potenza del genere, non lo so, lo vedremo. Il caso B, sono, la risposta B invece sono gli stessi utenti a fornire i dati a Google attraverso l'utilizzo dell'applicazione, quindi eh, noi utenti nel momento in cui accendiamo l'applicazione, oltre ad utilizzarla, la stiamo anche, eh, cioè oltre a prendere dati, diamo anche dati. che è una cosa che insomma, può sembrare disorientante. Um, e il caso C, risposta C invece, Google utilizza unicamente i dati forniti dagli enti pubblici per posti monitorare il traffico. Quindi Google fa degli accordi con le pubbliche amministrazioni, con le polizie locali, con eh, i comuni, l'ANAS, non lo so, ipotizzo, e, e ha un meccanismo per cui riesce ad avere questi dati. Quindi vi lascio 5 secondi ipotetici, se adesso non c'è bisogno che mi rispondiate, ma giusto per la suspense, per dare una risposta. La risposta esatta è la B ovviamente. E siamo noi che diamo i dati a Google, scusate non vi sovrapponete per, per favore, facciamo tutto alla fine perché sennò mi, mi disturbate eh, Allora, il, il, è il caso B la risposta esatta, nel senso che sono gli stessi utenti a fornire i dati e questa cosa è chiara, è scritta, voi la trovate scritta nei eh, termini d'uso dell'applicazione All'interno del famoso eh, quel testo che noi accettiamo ogni volta che scherchiamo un'applicazione e che nessuno in realtà va davvero a leggere, abbiamo accettato che nel momento in cui accendiamo il cellulare e lo abilitiamo alla geolocalizzazione non stiamo solo apprendendo delle informazioni ma stiamo anche concedendo, dando delle, delle informazioni a Google che poi le riutilizza, le mischia, le, le rielabora assieme a quelle di altri n.mila utenti e in quel modo ci riesce a dire se per andare al museo X o al ristorante Y io ci metto 30 minuti o 28 o 27. Ok, quindi però vuol dire che Google sa dove sono. Google vuol dire che ha questa... Alla disclosure ha diciamo, avuto da parte mia la, la, la, la, la possibilità di vedere la mia posizione costantemente. Questa vi assicuro che quando dico questa cosa nei corsi vedo tante persone che rimangono un po' così, dicono: ah sì, davvero, e vanno a vedere le impostazioni, si accorgono che hanno la, la geolocalizzazione accesa, che hanno accettato una serie di autorizzazioni sul cellulare che loro non sapevano nemmeno dove fossero nelle impostazioni del cellulare. Ok, quindi già riuscire ad arrivare ad un livello di consapevolezza maggiore non sarebbe male. Questa consapevolezza, come vedete, non è solo su un piano giuridico, quindi probabilmente non sono io che, da, da avvocato che oggi si fa, è stato chiamato a parlare di privacy, vi deve dare la, fare la lezioncina, ma è un discorso di consapevolezza della tecnologia, cioè dell'utilizzo, dell'applicazione che noi abbiamo, degli strumenti che costantemente ci vengono messi a disposizione e che tra l'altro crescono con una velocità esponenziale, cioè ogni anno arriva il modello di cellulare nuovo, l'applicazione più potente, una possibilità di macinare dati e di archiviare, di raccogliere dati in maniera eh, sempre, sempre maggiore, il diritto invece rimane un po, più, un po' più lento rispetto a questa innovazione, quindi non è un problema tanto di diritto, ma appunto di conoscenza della tecnologia e di consapevolezza nell'uso delle tecnologie. E lì entrate in gioco voi, cioè io faccio l'avvocato, faccio il legale, siete voi eh, eh, insegnanti che avete questo onere, di questa, questa mission di... Far mettere i semi giusti nelle teste dei nostri, dei nostri ragazzi, dei nostri figli. Arrivando invece alla questione più strettamente legale, abbiamo le fonti normative in materia di privacy, vi ho citato quell'articolo del 1890, ma poi insomma, la prima legge sulla privacy italiana risale al 1996, no? la prima la 675 del 1996, non è più in vigore, era stata sostituita già nel 2003 dal famoso codice privacy, chiamato, abbreviato codice privacy, ma in realtà era codice in materia di, dati, di protezione dei dati personali, e, eh, era il decreto legislativo 196 del 2003 a sua volta diciamo non abrogato perché non è abrogato sono rimasti pe dei pezzi sono ancora in vigore però diciamo superato e sovrapposto eh, dal attuale GDPR regolamento europeo in materia di protezione dei dati ok ehm, più, più propriamente regolamento UE 2016 numero 679 Relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di, di tali dati, e che abroga la direttiva 9546, che era appunto la vecchia direttiva europea su cui si era basata la legge del 96. Ehm, è in vigore dal 2016, del maggio 2016, ma direttamente applicabile come norma ehm, dal maggio 2018, due anni dopo, quindi è entrato in vigore, poi ci sono stati due anni di tempo, in cui gli stati membri dell'Unione Europea hanno dovuto un attimo guardarsi attorno e capire cosa bisognava fare, e poi magicamente è arrivato il maggio del 2018, se ve lo ricordate, tre anni fa. E' eh, stato il periodo in cui sono arrivate un sacco di mail, un sacco di informative, di, di, di aziende, servizi che non ci ricordavamo nemmeno di aver sottoscritto, che ci avvisavano che avevano aggiornato i termini d'uso. Perché? Perché era arrivato il mitico, il magico GDPR. Um, Un'altra fonte importante è la carta di Nizza che è la, la carta, insomma, la sorta di Costituzione dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che all'articolo 8 si occupa proprio del diritto della privacy. Noi nella nostra Costituzione del 1948 non abbiamo in realtà un articolo che si occupa della riservatezza della privacy, abbiamo delle norme all'interno del Codice Civile, eh, legate alla, insomma, alla tutela della persona, della sfera personale, e poi abbiamo la legge sulla privacy che, come vi ho detto, era arrivata per la prima volta nel 1996. Però nel 2000... La, nella carta del, del, del punto dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è una sorta di magna carta, è stato approvato questo articolo. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano, quindi il principio generale è questo. C'è un diritto, viene chiamato diritto, quando una cosa viene chiamata diritto vuol dire che ha la massima tutela dell'ordinamento giuridico, vuol dire che c'è un'azione giudiziaria per tutelarla, ci sono delle sanzioni a, a, a, a copertura di questo diritto, okay? per chi viola questo diritto. Tali dati devono essere poi trattati secondo il principio di lealtà per finalità determinate in base al consenso della persona interessata o a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica. Infine il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente." Guardate che in queste dieci righe in realtà ci sono già tutti i principi che ci interessano in, in estrema sintesi per capire cos'è il diritto alla privacy. E Infatti vi ho messo in rosso no? A parte appunto il primo, il, il primo paragrafo, il primo periodo in cui si stabilisce che è un diritto, ma poi vedete c'è cioè il, il discorso della finalità, delle finalità determinate, quindi lo vedremo no? quando si dà un'informativa, io devo dire che, in che modo utilizzerò questi dati, quali sono le finalità con cui io ci sto chiedendo i dati. E il consenso è una delle basi giuridiche, quindi o il consenso della persona interessata, oppure vedete altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Vedremo che nel GDPR sono sei tipi di eh, base giuridica, di fondamento. Ogni individuo ha il diritto di accedere, quindi è un altro, diciamo, una, una, potremmo dire, un corollario del diritto generale alla protezione dei dati, quindi il diritto di accesso e di rettifica, e anche di cancellazione. Qui non lo dice, però è diciamo, implicito nel concetto di rettifica. Io posso chiedere, ho il diritto a che i miei dati vengano corretti e quindi come, li posso, come posso chiedere che vengano corretti, posso anche chiedere che vengano cancellati del tutto. E c'è sempre questo diritto e va sempre garantito. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente. Ecco perché abbiamo un garante privacy. I garanti sono delle, degli, enti, delle, delle, degli enti, delle istituzioni amministrative, delle autorità amministrative che ci sono appunto in tutta Europa, c'è anche un garante diciamo, centralizzato, un garante europeo. E che quindi vigilano, vedete, hanno una funzione di controllo e anche di emissione di eh, sanzioni che hanno appunto un valore di sanzione amministrativa e, e, e di anche divulgazione, di promozione della privacy. Um, il GDPR ovviamente è stata una rivoluzione eh, principalmente perché ha creato un, una norma direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'Unione Europea e quindi non c'erano più una direttiva e 27-28 leggi diverse, ma c'è un'unica norma che è uguale per tutti, semplicemente tradotta in ogni lingua. E quindi io giurista, avvocato, che sto facendo una consulenza ad un cliente italiano che però deve, fa, deve aprire un servizio web eh, francese eh, o che lavora con i tedeschi, so che ho la stessa identica garanzia, la stessa identica norma anche in Germania e anche eh, in Francia. E questo è, vi assicuro, per noi è stata una grande rivoluzione, ma anche i, i principi che sono stati introdotti nel GDPR. Il GDPR pone con forza l'accento sulla responsabilizzazione, cioè il cosiddetto principio di accountability, di titolari responsabili titolare responsabile del trattamento dei dati, ossia sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare che la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare il rispetto delle norme. Quindi tu titolare del, del trattamento, responsabile del trattamento, devi mettere in campo una serie di comportamenti di, di, di linee guida per dimostrarmi che hai fatto di tutto per poter garantire la privacy ai tuoi utenti.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 chiamato il principio fondamentale, uno dei principi fondamentali del GDPR, cioè quello del privacy by default e privacy by design. Cioè io devo pensare i sistemi informativi e, e la mia, le mie dinamiche aziendali, le mie dinamiche amministrative, già in un'ottica di tutela della privacy, by design e by default. Okay? Le norme di riferimento sono l'articolo 24 e 25 del GDPR. Un po' di definizioni, giusto per capire di cosa parliamo. L'articolo 4 del GDPR dà la, la, innanzitutto la definizione di che cos'è, di cos'è un dato personale, è una definizione amplissima, cioè qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, che viene chiamato punto interessato. Quindi la privacy innanzitutto riguarda le persone fisiche, non c'è privacy sulla sede legale di un SPA, o sull'indirizzo, sulla sull il numero di telefono di un'associazione un culturale, ok? Riguarda le persone fisiche a meno che l'associazione culturale abbia sede presso la casa, l'abitazione privata del presidente o del tesoriere, come spesso avviene, adesso non cadiamo in questo equivoco, però la privacy riguarda le persone fisiche, che devono essere identificate o identificabili, questo identificabili apre una serie di eh, come dire, questioni, no, non da poco perché la persona se è identificata abbiamo capito chi è di preciso, ma potrebbe essere anche identificabile, cioè non sappiamo di preciso chi è, ma abbiamo gli elementi per arrivare a identificarla. E okay? infatti spiega il GDPR che si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, oppure un numero di identificazione, un numero di matricola ad esempio. Dati relativi all'ubicazione, l'esempio che vi dicevo prima, no? dire a Google Maps dove sono e cosa è in quel momento lì specifico, dove sto andando oppure un identificativo online, un, non so, il cosiddetto indirizzo IP, oppure uno più elementi caratteristici della sua identità, identità fisica, fisiologica, genetica, eh, psichica, economica, culturale e sociale. E quindi anche la fotografia che io metto sul mio curriculum è un dato personale, lo vedremo dopo, c'è una sentenza della Cassazione che stabilisce chiaramente che l'immagine di una persona è un dato personale anche perché da una fotografia magari risalgo anche all'origine etnica di una persona, a delle malattie che ha avuto, a una cicatrice, a delle menomazioni, Ok? quindi dati che diventano anche a tutela particolare, quelli che una volta si chiamavano dati sensibili. Ecco appunto, eh, mi raccomando, non mi cadete nell'equivoco che dato sensibile sia un, equ sia un eh, equivalente, un sinonimo di dato personale, quindi quando diciamo dati personali, diciamo dati personali, cioè quelli che abbiamo definito prima, dati sensibili erano un sottoinsieme di dato personale, cioè dei dati che, hanno, che ehm, diciamo, richiedono una tutela ulteriore, una tutela maggiore rispetto al dato personale, semplice, ma non sono sinonimi, quindi il mio indirizzo, il mio numero di telefono non sono dati sensibili, è dato sensibile l'informazione che io sia iscritto ad un partito politico, che io abbia avuto una malattia particolare, che io abbia una invalidità, che abbia chiesto l'accesso a una, eh, che ne so, che io appartenga ad una setta religiosa, ok? Perché vedete i dati sensibili che non è sinonimo, come purtroppo molti pensano, i dati sensibili invece rappresentano un sottoinsieme dei dati personali, cioè quelli riguardanti sfere particolarmente delicate dell'identità della vita privata della persona, stato di salute, etnia, religione, abitudini sessuali, convinzioni politiche. E inoltre il termine non è davvero neanche più utilizzato, nel senso che il GDPR non utilizza dato sensibile come termine, ma dice dati particolari o dati a, soggetti a tutela particolare. Quindi in teoria noi non dovremmo neanche più utilizzarlo, dati sensibili, onde evitare questa confusione. Altra definizione importante è quella di trattamento di dato personale: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento, la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di, di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione. Cioè, tutte queste attività integrano un trattamento dati personali fra cui anche la distruzione sembra paradossale però distruggere cancellare dati personali è di per sé un'attività di trattamento del dato ok quindi sostanzialmente quando noi ci portiamo in casa un dato personale automaticamente rientriamo nel concetto di trattamento stiamo facendo un'attività di trattamento perché da lì in poi dobbiamo eh, come dire, applicare le cautele previste dal GDPR e appunto in, Nell'articolo 5.6 del GDPR si stabilisce in quali termini il trattamento è considerato lecito, le cosette basi giuridiche. Ci sono poi eh, le altre due definizioni diciamo, dei soggetti che entrano in gioco, data con, il, data, il titolare, del dato tra, del, titolare del trattamento, scusatemi, che in inglese è più chiaro come concetto perché è data controller, cioè colui che controlla l'attività la, eh, che si deve fare sul dato, cioè colui che vedete ne determina le finalità, e i mezzi di trattamento dei dati personali, e poi c'è il responsabile del trattamento, che in inglese è data processor, che anche lì è più chiaro, perché da un lato c'è colui che ne, ha, ne determina le finalità e i mezzi, e quindi è in realtà colui che ne ha la responsabilità, e poi noi purtroppo chiamiamo responsabile colui che invece fa le attività sul dato, e vedete è colui che, ehm, è la persona fisica, giuridica, autorità che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento, Ok? da non confondere con il responsabile della protezione dei dati, eh, quindi qua è stata una scelta lessicale veramente impropria del nostro legislatore di utilizzare la parola responsabile perché crea molte, molte eh, casi di confusione. Il responsabile della protezione dei dati è quello che in inglese viene chiamato DPO, Data Protection Officer, una figura che è stata introdotta ex novo dal GDPR. Ed è vedete un professionista incaricato di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali nelle imprese o negli enti enti pubblici, ad esempio, ed individuato in funzione delle qualità professionali della conoscenza specialistica della normativa della prassi in materia di protezione dei dati. Cioè non c'è un ordine professionale dei Data Protection Officer, però per diventare Data Protection Officer deve avere un curriculum particolare per dimostrare di essere in grado di farlo. Ho molti colleghi avvocati che si sono specializzati in quello e fanno proprio quello. E vedete è una figura introdotta ex novo dal GDPR, ci sono nell'articolo 39 definiti i suoi compiti ed è facoltativo per le aziende tranne le, per le aziende che hanno alcune dimensioni per cui eh, appunto se, se, se le aziende rispondono a certi criteri, a certi requisiti devono comunque avere un DPO ed è sicuramente pubblico, scusate, sicuramente obbligatorio invece per gli enti pubblici, cioè l'ente pubblico anche se è piccolo e eh, eh, ha poche risorse, in quanto ente pubblico deve comunque avere un DPO e sono sicuro che le vostre scuole ce l'hanno, quindi il, il dirigente si dovrebbe confrontare con il DPO in tutte le questioni relative alla privacy che dopo vediamo. Queste sono le famose sei basi giuridiche del trattamento, ve lo dicevo prima. Il consenso è solo una di queste, quindi noi pensiamo che la privacy... Eh, si basi sempre su un consenso, sull'utilizzo il trattamento dei dati si basi sempre su un consenso, ma no, nel senso che proprio nel caso della scuola quello che entra in gioco più spesso è, sono questi i casi eh, E e F, cioè il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Vi faccio un esempio banale, il tribunale che emette una, non so, un dispositivo nei confronti di un cittadino non è che gli chiede il permesso per trattare sui dati personali allora se non ha il permesso se non ha il consenso non emette il provvedimento che è chiaro che il tribunale in quel momento ha bisogno di usare quel dato e quindi lo reperisce e come, come ritiene e, eh, e lo tratta ok um, Vabbè, eh, Sarebbe da fare un commento su ciascuna di queste, di queste sei basi giuridiche ma sarebbe troppo lungo, eh, vi invito a leggerle, però ecco, nella scuola pubblica e nel, anche nel campo della, della didattica a distanza quella che entra in gioco è il caso E, lo vedremo dopo. In questa slide vi dico una cosa che vi ho già detto, cioè che l'immagine di una persona è un dato personale, c'è anche poi una questione di incrocio con il copyright, qua sì davvero c'è un incrocio tra privacy e copyright perché, perché l'immagine di una persona è tutelata anche con un diritto connesso, che è un diritto quindi previsto dalla normativa dalla legge 7.3 del 41, che è la legge sul diritto d'autore. Non possiamo andare troppo nel dettaglio, però qui vi faccio vedere una sentenza della Cassazione che conferma appunto che l'immagine di una persona costituisce dato personale, trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà sicché l'installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno di un esercizio commerciale a scopo di controllare, eh, eh, costituisce trattamento di dato, cioè, questa era una sentenza che si occupava di un caso privato, di una società, che, di, eh, di un negozi commerciali, quindi eh, un, non so se è appunto un negozio o un centro commerciale per cui venivano sorvegliate le persone e quindi ci si era posto il dubbio se entrassero o meno in gioco le normative, le norme sulla privacy e la Cassazione ha risposto chiaramente sì. Okay? Vi lascio comunque i link qua sotto dove vedete cliccabile, sono i link alle varie fonti, è un articolo che ho scritto io, l'immagine di una persona come dato personale. Arriviamo finalmente alla parte sulla didattica a distanza e così andiamo verso le conclusioni, ovvero come questi principi vengono applicati nella didattica a distanza. Didattica a distanza che è stata una rivoluzione, come ha già detto il collega che ha parlato prima, eh, accelerata da quello che io chiamo lo tsunami della pandemia, ma non che prima non ci fosse la didattica a distanza, no? c'erano cioè, già tutte le, eh, le piattaforme, le, le caratteristiche e i, i requisiti per poter fare didattica a distanza anche prima. Eh, è che ci siamo trovati di colpo, dall'oggi al domani, a non avere scelta, a dover farla per forza in didattica, fare per forza scuola e insegnamento e formazione, che è l'attività che faccio io, e lo sto facendo anche in questo momento a distanza, eh, attraverso quindi delle, delle piattaforme. E quando si va sulla rete e si utilizzano le piattaforme, ovviamente si pone il problema del come vengono trattati i dati, perché una, per usare una piattaforma, i miei studenti, i miei corsisti si devono registrare e dire chi sono, cosa fanno e dare un indirizzo email, ecco che già dire nome, cognome, indirizzo email è una, è una concessione, una comunicazione di dato personale che implica tutte le norme sul trattamento dei dati se poi in questi dati ci sono anche dati una volta chiamati sensibili o a uh, tutela particolare eh, allora le, le cautele devono essere ulteriormente eh, più, diciamo più stringenti, ulteriormente stringenti eh, qua abbiamo una serie di slide che io ho preso proprio dal sito del Garante che ha rilasciato delle linee guida, delle FAC: Frequently Asked Questions, proprio su, vedete, il trattamento dei dati nel contesto scolastico nell'ambito dell'emergenza dell sanitaria, risalgono a marzo ma sono assolutamente ancora valide, ehm, vi lascio appunto i link perché secondo me sono ancora molto interessanti, però le cose fondamentali sono queste. Vedete, la base giuridica del trattamento, le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati anche relativi a categorie particolari, eh, vabbè, qui era scritta male, i dati anche di carattere particolare, di insegnanti, alunni, anche minorenni, genitori, e studenti, funzionali, attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario. Cioè non devono il chiedere il consenso agli utenti, sono già autorizzate a farlo e questo è appunto il riferimento al GDPR articolo 6 paragrafo 1 lettera E, diciamo dei sei, delle sei basi giuridiche è quella che viene chiamata in causa. Ehm, ecco qua, ripeteva, non serve il consenso perché gli istituti scolastici possono trattare i dati anche, eh, anche appartenenti appunto a categorie particolari di insegnanti e alunni eh, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso, okay? neanche in ambito di didattica a distanza. Peraltro il consenso di regola non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico, perché ve l'ho già spiegato, cioè nell'ambito eh, pubblico istituzionale non è necessario chiedere il consenso perché la base giuridica è più quella del punto E. Quali eh, strumenti per la DED, per la didattica a distanza? Eh, dobbiamo scegliere in ottica privacy. Nella scelta, e nella regolamentazione vedete degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza, scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e impostazione eh, predefinite misure a protezione dei dati, quello che vi ho già accennato prima, cioè il principio del privacy by default e by design. Devo scegliere una piattaforma che abbia già un'impostazione tale rivolta a, a garantirmi il più... Il, il, il miglior, eh, la miglior tutela della privacy dei miei utenti. Non è necessaria la valutazione di impatto, quella che viene chiamata DPA, DPIA, eh, che è uno de de degli avvenimenti richiesti dal, dal GDPR a seconda delle situazioni, quando ci sono casi di rischio elevato, non è, questo non è richiesto questo adempimento se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche universitarie per quanto relativo a minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Questo ce lo dice il Garante, perché è un tema abbastanza discusso questo, eh, anche con i miei colleghi che si occupano specificamente di privacy, questa cosa ogni tanto torna. Però qua lo dice il Garante, io direi di prendere come, come fonte questa e farci, farci affidamento. Qual è il ruolo dei fornitori di servizi online di piattaforme? Cioè i vari Google, Microsoft e altri. Eh, se la piattaforma prescelta comporta il trattamento dei dati personali di studenti, alunni e dei rispettivi genitori per conto della scuola e dell'università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o con altro atto giuridico. Ok? Quindi la scuola deve, eh, nella sua autonomia, però, farsi carico di contrattualizzare il rapporto con i fornitori della, della, della piattaforma. È il caso, ad esempio, del registro elettronico, in cui il fornitore tratta i dati per conto della scuola. Il registro elettronico ha. Spesso viene fornito da società che lo realizzano, realizzano il software e il servizio online, i dati risiedono quindi sui server di questo fornitore e quindi bisogna contrattualizzare e mettere in chiaro tutta una serie di cose anche sul piano privacy. Nel caso invece in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare solo i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, evitando ad esempio la geolocalizzazione e il social login. Quindi se io voglio utilizzare le piattaforme che non sono nate spe specificamente per la didattica, però mi servono perché sono comode, sono già fatte, hanno alcune funzionalità, però devo cercare di impostarle spegnendo, se si può dire questo termine, comunque inibendo le tutte le funzioni che non hanno strettamente eh, a che fare con la didattica. Okay? come ad esempio la geolocalizzazione. Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per il loro conto siano utilizzati solo per la didattica digitale integrata. Okay? Eh, sempre sul ruolo dei fornitori continua il garante dicendo che è peraltro inammissibile il condizionamento da parte, ecco qui è una, una nota critica del, del garante perché tira un po' le orecchie a coloro, ai, ai, ai fornitori di piattaforme che ovviamente sfruttano un po' l'onda della di questo passaggio in didattica a distanza per farsi dare dati personali che non servono realmente e che poi loro utilizzano per fare come dire, la profilazione per, per conto loro, per il loro tornaconto. Quindi è peraltro inammissibile il condizionamento da parte dei gestori delle piattaforme della fruizione dei servizi di didattica a distanza alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione da parte dello studente o dei genitori del consenso al trattamento dei dati connessi alla fornitura. Quindi piattaforme che poi chiedono all'utente di dare dei dati, di, di esprimere un consenso, già come dire, hanno, suona un campanello d'allarme, no? perché abbiamo detto che nell'ambito della didattica a distanza il consenso non è la base giuridica corretta, se il, il gestore della piattaforma mi chiede comunque di accettare un consenso vuol dire che lui con questi dati vuol fare qualcosa in più rispetto a quello che normalmente la scuola farebbe. Quindi il consenso non sarebbe infatti validamente prestato perché appunto indebitamente condizionato al, perseguime, al perseguimento di finalità ultrone rispetto a quelle proprie della, della didattica digitale integrata. Cioè il consenso deve essere libero e, eh, e consapevole. Se, se tu fornitore del servizio mi costringi indirettamente a darti questo consenso perché io sono obbligato, io do, a, a, devo seguire le lezioni universitarie, o seguire le lezioni della mia scuola, e devo quindi cliccare su accetta una, una informativa che non voglio accettare, ma che sono obbligato a accettare perché sennò non posso seguire le lezioni. Stai facendo una cosa che è contraria alle leggi, contraria al GDPR. Ed è vi assicuro una cosa dibattuta, eh, perché alcuni l'hanno fatto, non dico i nomi, però sono molto grossi, per il semplice fatto che sono oltreoceano, sono, eh, appartengono ad un, ad un contesto giuridico che è americano e che non ha il GDPR, e quindi ha delle garanzie minori in materia di privacy. Un po' più recente dell'inizio dell'anno diciamo, scolastico che sta finendo ora, cioè del 3 di settembre 2020, la nota del Ministero di Istruzione, quella del numero 11 vi ho messo il link, interessante andarla a leggere, se volete sono 8-9 pagine, in cui sono state diffuse indicazioni generali sui eh, principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei dati personali quando si fa didattica digitale integrata. E in sintesi, nella nota del 3 settembre sono stati individuati vedete, i profili di responsabilità di particolari attori e le misure organizzative da adottare. E si ricorda in questa nota che spetta alla singola istituzione scolastica, in qualità di titolare del trattamento, la scelta e la regolamentazione degli strumenti più adeguati al trattamento dei dati personali di personale scolastico, di studenti e dei loro familiari per la realizzazione della didattica digitale integrata. Tale scelta è effettuata dal dirigente scolastico con il supporto del responsabile della protezione dei dati personali, anche detto in inglese DPO, Data Protection Officer, sentito il collegio dei docenti. Questo, articolo, questo, questo questa slide lo tratta da un articolo di, eh, di un certo Tarallo, ehm, Pasquale Tarallo eh, intitolato La privacy nella didattica a distanza, linee guida e ruoli chiave per una governance corretta che ritengo un articolo fatto molto molto bene con delle anche delle tabelle che riassumono e schematizzano, vi ho messo il link se volete andarlo a leggere, oggi purtroppo non potevamo, già stiamo andando lunghi, non potevamo, non potevamo vederlo nel dettaglio, eh, però ecco vedete il discorso delle, a chi tocca e a chi spetta, eh? okay? è la scuola che nella sua autonomia amministrativa deve fare queste scelte, contrattualizzare e prendere questa decisione, a prendere questa decisione è il dirigente con il supporto del dpo e eh, sentendo il collegio docente arrivo davvero a, alle ultime slide quali piattaforme per la didattica digitale integrata erano comparse sul sito del ministero dell'istruzione quelle diciamo selezionate dal ministero nel senso che non sono le uniche possibili le uniche possibili e disponibili ce ne sono altre però il ministero dice qua io vi, vi propongo tre opzioni che sono già lato ministero eh, sono state già selezionate e le suggeriamo eh, vi ho messo il link di questa pagina in cui trovate lo screenshot che ho fatto, Ma ovviamente non toglie che le singole scuole nella loro autonomia possono sceglierne altre. E su queste c'era stata polemica, perché? Perché come vedete tre di queste sono, scusate, due di queste tre sono statunitensi come matrice, vengono dal, dal, dal, dal contesto americano e nel frattempo, da quando è stata pubblicata questa pagina del Ministero Istruzione, cioè la primavera del 2020, ai mesi successivi, cioè a luglio del 2020 e dell'estate scorsa, è successa una cosa, cioè è successa che una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fatto decadere il cosiddetto Privacy Shield, che è un accordo Unione Europea usa proprio su gestione dei dati personali, che era un accordo diciamo, che sulla base del quale si cercava di imporre anche agli Stati Uniti le garanzie, le tutele previste dal GDPR. Venuto meno questo accordo, le società che hanno sede negli Stati Uniti e che erogano i loro servizi dagli Stati Uniti non sono più soggette a queste norme e quindi si prendono delle libertà in più e quindi come, se andate a leggere, se volete approfondire, qua c'è una lettera dell'associazione Privacy Network al Ministero dell'Istruzione e anche l'articolo di Agenda digitale che spiega un po' la questione, insomma, secondo questa, questa associazione. Non vi dico quale, però potete immaginarlo, non, di, queste, di queste tre piattaforme non garantisce davvero, cioè non, non abbiamo certezza che tratti i dati in modo davvero davvero conforme al GDPR. Però purtroppo la scelta che abbiamo non è molta e quindi eh, rinunciarvi poteva essere un problema. Per adesso il Ministero la, la, la sta mantenendo, ho visto la pagina poco fa prima di, fare le, di chiudere le slide ed è ancora identica. Eh, C'è poi la questione sul registro elettronico, che è un... Qualcosa di diverso, nel senso che anche il registro elettronico può diventare uno strumento per fare didattica a distanza, però a seconda delle situazioni, a seconda del tipo di software che vi viene, che vi viene fornito eh, può essere utilizzato oppure può essere semplicemente, appunto, eh, inteso come semplice registro. Um, L'unica cosa che, appunto, è, è, è è interessante ricostruire, vedete che l'inclusione nel registro di un nuovo assai rilevante di dati personali anche di minorenni esige l'adozione di tutte le cautele idonee a evitare o quantomeno a minimizzare i rischi di esfiltrazione, trattamento dati e alterazione degli stessi. Eh, quindi in assenza di direttive, ultima slide, davvero, specifiche, gli istituti scolastici hanno sinora provveduto ricorrendo a soluzioni tecnologiche offerte da vari fornitori, non sempre caratterizzate da garanzie adeguate in termini di protezione dei dati personali e talora notevolmente vulnerabili. Problema anche questo, ancora abbastanza aperto, questo risale alla lettera del Ministero del, di Istruzione appunto di. di di, di, del garante, cioè il garante che diciamo, fa una tirata d'orecchi al Ministero dell'Istruzione sulla questione del, dei dati trattati dal, dai software e dai, dai servizi per il registro elettronico. Però ecco, qua forse andiamo un po' fuori tema rispetto alla didattica a distanza, ho finito, sono andato forse un po' lungo, però le cose a dire erano davvero, davvero tante, confido che vogliate poi rimanere in contatto eh, con i miei temi attraverso questi tre principali canali. Grazie, le slide sono sotto licenza Creative Commons per chi le volesse riutilizzare.